Il paziente che arriva alla nostra attenzione è un paziente affetto da deficit erettile che ha provato tutte le possibili soluzioni farmacologiche, dalle compresse fino alle farmacoinfusioni con le punturine all'interno dei corpi cavernosi. È un paziente che ha perso la fiducia, che non ha più la voglia di avere un'attività sessuale perché vede che non è più abile ad avere un'attività sessuale. Questo è il paziente candidato all'impianto di una protesi al pene. La protesi al pene è un qualcosa che, la prima volta che viene proposta al paziente, suscita subito un pochino di terrore. Il paziente è spaventato, pensa che la protesi sia un qualcosa di esterno all'organismo, che la pompetta famosa di cui tutti parlano sia un qualcosa che sia fuori dall'organismo. Effettivamente la protesi è un dispositivo interno, si effettua una piccola incisione alla base del pene attraverso la quale viene impiantato tutto il meccanismo. Attraverso questa piccola incisione, per via smussa con il dito, viene aperta la fascia di colles e isolati i corpi cavernosi. i cavernosi vengono incisi e successivamente vengono impiantati i cilindri. Sempre attraverso la stessa breccia chirurgica con il dito viene spostato lateralmente il funicolo spermatico, repertato l'anello inguinale la fascia trasversalis viene perforata e impiantato nello spazio di resus, quindi paradescicale, il reservoir, che è questo serbatoio che alimenta il sistema idraulico. Sempre dalla stessa incisione intrapubblica viene impiantato il meccanismo che servirà ad attivare la protesi. All'interno della borsa scrotale viene posizionato questa piccola pompa che servirà poi a richiamare acqua all'interno dei cilindri e mandare il pene in erezione. La breccia chirurgica viene chiusa, posizionato un drenaggio, il pene lasciato in erezione almeno 48 ore. Il paziente viene dimesso in prima giornata, tornerà a controllo dopo 7 giorni per rimuovere i punti di sutura, a 10 giorni comincerà l'attivazione del sistema idraulico. Il primo rapporto sessuale potrà essere effettuato a distanza di 45 giorni dall'intervento.